È una delle scarpe che sento più comode al piede davvero. È un po' come la scarpa di Cenerentola questa qua. Ogni scarpa che riteniamo perfetta, come sapete, ha sicuramente il suo tendine d'Achille e questa New Balance Full Cell Rebel 2 eh, non fa eccezione alla regola. Devo ammettere che ce ne avevano parlato benissimo e molti recensori americani, oltre ad alcuni negozi, Avevano detto che erano delle scarpe più vendute, comunque per capire perché se ne parla così bene, veniamo come al solito alle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di differenziale 6, 26 mm nel tallone, 20 mm nell'avampiede, eh, 206 grammi. Avete capito bene, ma non preoccupatevi perché è un'ammortizzazione particolarmente efficace. Ammortizzazione che vi consentirà di correre tutte le distanze eh, possibili e immaginabili. La tomaia in mesh ingegnerizzato anche se onestamente diversa rispetto a quella che avevo visto finora leggera e traspirante consente un, di mantenere il piede davvero coccolato inoltre i lacci molto sottili oltre al tallone che sicuramente si piega in maniera uh, efficace ma al tempo stesso consente di mantenere il piede ben saldo e bloccato durante le corse più veloci garantendo di fatto una maggiore sicurezza eh, nella calzata che vi consentirà in effetti di correre davvero molto velocemente se il vostro motore ve lo consentirà nella parte anteriore c'è uno spazio importante nell'avampiede nella recensione di Andrea avevamo già parlato nell'unboxing della scelta tra il mezzo numero in più oppure lo stesso numero la cosa certa però è che lo spazio nell'avampiede è importante così come nel tallone c'è una conchiglia che non è particolarmente rigida ma al tempo stesso vi consente di avere il piede ben saldo e soprattutto avrete una scarpa che è davvero molto flessibile che vi consentirà quindi di correre al meglio soprattutto per coloro i quali hanno bisogno di avere una scarpa flessibile che quindi vi consente di correre in maniera più naturale. La linguetta è molto sottile ma al tempo stesso davvero larga e imponente cosa che vi consentirà anche grazie alla sua morbidezza di tenere il piede ben saldo ma al tempo stesso molto comodo. Non avrete la sensazione che in altre scarpe invece abbiamo che la scarpa si possa slacciare molto rapidamente. Interessante notare i loghi del, del marchio New Balance che danno un'ulteriore stabilità, stabilità che comunque è garantita da questa tomaia particolarmente efficace, tomaia che raccomando e soprattutto in questo periodo estivo è davvero piacevole utilizzare per la sua traspirabilità. Interessante notare, questo sicuramente è uno degli aspetti super positivi di questa scarpa, che la casa di Boston ha suggerito che eh, sono state aggiunte ulteriori quantità, di uh, Fuel Cell che è l'intersuola uh, presente eh, copiosamente su tutta la superficie cosa che rende la scarpa particolarmente reattiva ma al tempo stesso ammortizzata eh, di solito due caratteristiche che non vanno a braccetto. Questa cosa vi permetterà di correre davvero a tutti i ritmi. Ovviamente, secondo me, è un po' sprecata per correre lenti, ma al tempo stesso sappiate che eh, anche a velocità molto eh, limitate avrete comunque una sensazione piacevole, sensazione però che potrebbe eh, procurarvi una instabilità intrinseca nel fatto che la scarpa sia davvero eh, molto ammortizzata. Tra l'altro sarebbe Favoloso se vi iscriveste al canale perché nei prossimi giorni parleremo di ulteriori recensioni di scarpe, tecnologia e perché no di allenamenti. A livello di ammortizzazione la scarpa è abbastanza normale a ritmi tra virgolette bassi, mentre a velocità elevate secondo me si sente il rimbalzo, rimbalzo confermato dai miei sensori RunScribe che di fatto la indicano come una delle migliori scarpe della sua categoria, scarpa che secondo me vale la pena utilizzare anche per eh, ripetute veloci, ma non vi consentirà di andare a 4 eh, minuti al miglio perché questo dovete sicuramente cercare una scarpa eh, un po' più rigida. Ma di certo il ritorno energetico, ricordiamo il solito Ben O'Neill che ci dice che comunque l'energia deve essere creata per poter essere poi restituita, è garantita, tra virgolette, non soltanto dall'intersuola fuel cell, ma anche e soprattutto dal battistrada che è particolarmente leggero e che in alcuni punti contiene quello che si chiama Endurance che è una gomma un po' più dura che vi consente, secondo l'azienda di Boston, una maggiore durata nelle parti a contatto con il terreno e sulle quali di solito noi amatori appoggiamo. Il battistrada, come ho già detto, è particolarmente leggero, ha dei fori nella parte anteriore, fori che comunque vi consentiranno di avere un grip abbastanza decente non la raccomando per correre in un trail ma al tempo stesso per i lunghi secondo me potrebbe essere utilizzata anche perché la protezione offerta da questo battistrada, almeno nei primi 400 km di corsa, potrebbe essere comunque efficace. Come ho già detto la scarpa sicuramente non è la più stabile anche perché eh, l'intersuola è particolarmente morbida. Sappiate che nella parte posteriore sono state aggiunte alcune accortezze che vi consentono comunque una maggiore stabilità di certo a ritmi particolarmente lenti questa scarpa non è raccomandata per chi avesse problemi di pronazione per ridurre il rischio di instabilità è stata aggiunta una gomma più dura nella parte esterna gomma più dura che consente di conseguenza di gestire e garantire una maggiore stabilità però ovviamente dipende dal vostro modo di correre e come ho già detto non la raccomando a podisti amatori iperpronatori che invece dovrebbero scegliere ulteriori scarpe tra l'altro la Vongo 5 appena uscita potrebbe essere una soluzione eh, per voi. E veniamo come al solito, ne abbiamo detto all'inizio, al tendine d'Achille tendine d'Achille che in, questo, in questa scarpa è legata al battistrada battistrada che di fatto non è destinato a durare a lungo soprattutto nel caso in cui l'appoggio al terreno sia molto eh, rapido e eh, con una forza importante sappiate però che correndo in strada non avrete nessun problema il grip è mediocre, almeno secondo me questo è l'aggettivo da utilizzare. D'altro canto non abbiamo notato nessun problema nei cambi di direzione, resta però di fatto il problema principale di questa scarpa. Ed ora come al solito lascio la parola al prodepodista che qualche giorno fa prima di partire per la Sicilia ci ha raccontato cosa ne pensa di questa scarpa Uh, scarpa che secondo me a lui è piaciuta moltissimo. Nel frattempo voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Io vado a bermi un coffee. Andrea buongiorno, tutto bene? No, a parte che buonasera dopo mezzogiorno. Direi che oggi testiamo finalmente le New Balance. Test Dico sempre testiamo ma in realtà recensiamo perché si vede dalla scarpa che è già stata usata... Uh, parecchio, recensiamo le uh, New Balance Rebel 2. Cosa ne pensi di questa scarpa? Mm, io non ho detto che sono state usate, ma ho usato un altro termine prima. Eh, posso dirti che forse è una delle scarpe che preferisco. Cioè, messa al piede davvero mi piace un casino. E Come, come Intersuola mi piace un casino. Come Battistrada forse non mi piace un casino. Però è una scarpa che davvero al piede mi fa volare. Secondo te Andrea a chi sono adatte queste scarpe? Secondo me sono scarpe adatte per, per atleti che pesano circa 65 kg, a cui piace la birra e vanno sotto i 3 km sui 10.000. <ride> Però non te le posso lasciare per andare in Sicilia perché le devo usare e fare la, la recensione, la parte iniziale della recensione, oltre al video. Non ci avevo pensato, però in effetti me la potrei portare in Sicilia senza dirti niente. Adesso me la tengo su e ci vado. No, guarda, è una scarpa sicuramente per, um, per fare pista per atleti leggeri uh, e veloci. Uh, più che altro perché per sfruttarla davvero bene, perché è una scarpa leggera e veloce usarla a correre sopra i 4,15 secondo me è un po' sprecata Ed è una scarpa un po' sprecata per chi pesa abbastanza perché spiattellerebbe troppo le fuel Cell, quindi durerebbe troppo poco E secondo te per quale distanze le utilizzeresti? Sicuramente in pista ma anche per, per dei lunghi? Allora, intanto le userei in pista per fare qualsiasi lavoro. Uh, sì, dalle ripetute corte fino al medio. Guarda, è davvero una scarpa che secondo me poi anche qualità prezzo è ottima. Per fare i lunghi forse le farei per i lunghi maratoni in questo caso. Quando c'è da variare dei ritmi, farle comunque abbastanza forte, direi che, che ci casca pennello. A livello di calzata suggerisci stesso numero, mezzo numero in più. So che comunque è un dibattito abbastanza aperto perché comunque i negozi hanno visto persone che eh, erano indecise tra i due numeri? Ma Guarda, ne abbiamo parlato prima, è stranissimo perché io davvero stesso numero la sento perfetta c'è proprio uno spazio nell'avampiede abbastanza importante il, la punta del piede che non tocca io la prenderei stesso numero ma proprio sono convinto, la sento proprio perfetta al piede sarà che forse anche il collo un attimino più alto grazie a questa linguetta Uh, è una delle scarpe che sento più comode al piede, davvero. È un po' come la scarpa di Cenerentola, questa qua. Esattamente per te. E invece a livello di eh, intersuola, questo Fuel Cell che è sicuramente molto decantato, ma non eh, visto e conosciuto da tutti i amatori, cosa ne pensi? Clamoroso, secondo me è ottimo. Mi ricorda tanto quello di Puma che abbiamo testato ultimamente. È morbido, è molto, molto reattivo, sembra fluffy, si può dire. Ti fa venire voglia di spingere, ma non ti fa stancare, che è quello che cercavamo con, con le ultime scarpe da lavori. Chi, chi ci ha seguito prima sa che ultimamente stavo puntando a delle scarpe abbastanza morbide e alte perché per finire i lavori senza dolori e tendini, ginocchia, orecchie. E queste scarpe qua, secondo me, sono ottime perché fanno proprio il loro dovere, ti fanno spingere perché è una mescola molto molto reattiva, ma in quanto ce n'è tanta è anche, anche riposante a fine lavoro. Invece a livello di battistrada cosa ne pensi? Ovviamente le ho utilizzate mentre stavano asfaltando una, una strada, quindi eh, c'è una conseguenza inaspettata, però cosa ne pensi? Uh, eh, sì, il battistrada è stato piallato pesantemente, diciamo che c'è comunque tanta gommadura ancora, quella che Max dice vulcanizzata, ce n'è almeno altri 3-4 mm qui prima di vedere l'intersuola, quindi secondo me si può usare ancora tanto, però è proprio piallata via la, la zigrinatura e... Boh, non lo so, in pista secondo me il grip rimane ottimo sicuramente su pista bianca sono un po' da rivedere in questo caso. E secondo te quali scarpe simili eh, le potresti paragonare ad altri modelli? Cosa ne pensi? Guarda, la scarpa molto molto simile è la Puma Deviate, ma lei aveva la fibra di carbonio dentro, quindi vabbè. E di queste c'è il modello, il modello con, la, eh, con la piastra in carbonio, non, non ce l'abbiamo ancora a disposizione, magari la... La prenderemo. Che avremmo potuto finire il pacco, cioè, nel senso così uno si compra New Balas, una, due, tre. E scarpa simile è difficile dirlo perché uh, comodità sembra la, la mia amata Rincon, ma me la sento ancora più reattiva e più, più comoda al piede. Se proprio devo dire mi ricorda un po' il lunar dei tempi di Nike, che su certe scarpe era davvero una bomba. È una scarpa particolare, davvero mi sono innamorato proprio perché è davvero morbida ed è davvero reattiva. Eh, se devo dire il rimbalzo che dà sembra quello della Invincible. Quindi solo Zoom X senza piastra in carbonio. E secondo te quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? Beh, eh, parto dal difetto perché tanto lo sappiamo e sono contento di dire che mi sembra solamente eh, il, il battistrada che si consuma precocemente. I pregi sono tanti, secondo me è la calzabilità perfetta e questa, questa mescola Fuel 6 che davvero sembra proprio lo Zoom X di Nike. Va bene, grazie Andrea, spero di vederti presto una volta tornato dalla, dalla Sicilia. Come al solito, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ci vediamo allora il 2 o il 3 di agosto. Va bene. ciao! Ciao.